Voglio ringraziare il Consiglio Comunale del lavoro che ha fatto insieme al Commissario e al Dipartimento eh, per la stesura di questo nuovo regolamento. Vorrei sottolineare delle cose che ha già detto la Presidente Guadagno, eh, che io ritengo importanti e che hanno avuto il mio sostegno lungo tutto il percorso, che ha portato alla redazione del, del testo. Primo che c'è una logica espansiva. Cioè, questo è un regolamento che è costruito per consentire lo sviluppo di queste attività in tutto il territorio della città. Stiamo parlando eh, di eh, un cambiamento forte rispetto all'interpretazione di questa specifica funzione che era riservata di fatto al centro storico e creando meccanismi di eh, incentivo agli eh, artisti e alle amministrazioni di, di territorio di prossimità perché queste attività vengono integrate dentro il territorio delle, no, delle diverse centralità del, di Roma. La seconda è che il regolamento eh, supera delle rigidità che erano nei, nelle precedenti norme e che vedevano di fatto la costruzione di corporazioni rigide, che era, mh, costituite da forme di espressione che ormai nell'espressione nell diciamo, artistica contemporanea si sovrappongono l'uno all'altro. Terzo, un meccanismo che mette in relazione, io ritengo virtuosa, il, diciamo, il sistema decentrato di amministrazione della città con il Dipartimento, con il Dipartimento delle politiche e delle attività culturali, in quanto mette il Dipartimento e le sue competenze al servizio di un processo che è indirizzato invece da chi ha le competenze di amministrazione del territorio e dei municipi, cioè sono i municipi stessi a definire quali sono le zone del loro, del loro territorio all'interno di cui queste attività possono essere svolgersi e anche le quantità. Ma allo stesso tempo mette a disposizione no, di un processo che quindi vede protagonisti nel governo del territorio e i municipi le competenze che sono costituite all'interno dell'amministrazione centrale e che ovviamente consentono di fare delle valutazioni di merito sulla, sulla qualità delle candidature che si, che si presentano e anche sulla gestione di un processo che, di gestione che è piuttosto articolato. Infine, come diceva la Presidente Guadagno, un, eh, un elemento importante che vorrei non sfuggisse a nessuno, e cioè la presenza sul territorio diffuso di attività culturali è un elemento di controllo sociale importante. Racconto un piccolo episodio anche così, che ricorre a un passato. Ma insomma, eh, nel, nei primissimi anni 2000 decidemmo di eh, portare una manifestazione che si chiamava Enzimi dal, da fuori la città a portarla a Piazza Vittorio, che era allora già una zona come dire, sottoposta a forti pressioni e degrado. E nel portarla a Piazza Vittorio naturalmente ci, dovremmo, ci, ci confrontammo con. Una resistenza, una preoccupazione degli abitanti che questa che la presenza di giovani che facevano arte e spettacolo diventasse un elemento di disturbo per di una popolazione prevalentemente anziana che risiedeva nella città. La verità è che il quartiere si trasformò così tanto che al termine della manifestazione i comitati di anziani vennero a chiedere di continuare la manifestazione perennemente, cosa che ovviamente non era possibile. Però la presenza di, eh, diciamo, di attori costruiscono intorno alle relazioni reazioni umane, relazioni sociali è una condizione fondamentale per la riconquista del territorio, per quello che si chiama controllo sociale del territorio ora certamente non saranno no, gli artisti e i pittori e non chiediamo a loro di fare il controllo del territorio ma dare la possibilità ai municipi no, di individuare con, no, con una logica che combina no, sviluppo del, del, del, del, delle relazioni di comunità e controllo del territorio spazi per cui chi oggi fa dell'attività un elemento di sussistenza, penso sia una misura importante ed è una misura che sta nella linea generale che noi stiamo perseguendo con l'insieme delle iniziative. Dunque ringrazio davvero il Presidente Guadagno, il Presidente Coia, la Commissione per il lavoro che è stato fatto e gli uffici che hanno ininterrottamente collaborato a questo processo che finalmente oggi vede luce. Grazie mille del lavoro.